organizzò la troupe come una, una troupe per un documentario, ma io facevo anche il lavoro che in una troupe normalmente fa la segretaria di edizione, dovevo disegnare tutte le inquadrature, inquadrature che non erano Previste già da una sceneggiatura ma che erano inventate momento per momento cioè Visconti si metteva con questi ragazzi che aveva scelto sul posto perché la, la caratteristica principale fu non solo quella di girare nei luoghi dal vero come in effetti era diciamo, la caratteristica maggiore del cinema neorealista ma di girare tutto il film con attori non professionisti, tutti gli abitanti scelti, tutti tra gli abitanti di Acitrezzi.